Spoiler, questa scarpa è incredibile, ma non voglio convincerti, anche io ero titubante prima di averla in mano, ma da quando abbiamo aperto lo scatolo per la prima volta, è stato amore a prima vista. Io sono Raffaele, di Pursuit Me, dietro la telecamera c'è Massimo, e oggi unboxiamo le Jordan 12 a Mamanir. I particolari di questa collab iniziano dalla box. Rimossa la sleeve trasparente rigida, esteriormente la scatola risulta simile al solito se non per il piccolo logo di fianco a quello Jordan, ma all'interno troviamo una foto di MJ scattata durante il Flu Game, una delle partite più iconiche della carriera di Michael che diede il nome alle Jordan 12 che indossò durante quel match. Da qui possiamo cogliere riferimento alla versione black di questa collaborazione. Ma oggi siamo qui per la spettacolare colorway bianca, quindi Vediamola un po' più da vicino. Partiamo dal tag. Bello, ben confezionato e abbastanza inutile. Ti prego, non lasciarlo attaccato mentre la indossi. La tomaia in pelle tamburellata bianca è tappezzata di dettagli, come i primi due passalacci in metallo che riportano rispettivamente il Jumpman e la del Monogram. Sulla parte esterna, un piccolo inserto metallizzato e la classica intersula in foam a trama pentagonale incorniciano il pannello di rinforzo in camoscio bordeaux, che in questo caso svolge una funzione principalmente estetica, e devo dire che ci riesce bene. Sempre in metallo la linguetta sinistra culmina con la lettera A mentre la destra con il jumpman. L'elemento comune è il ricamo del numero di MJ con il 2 a lettere e il 3 a numero. La fodera interna trapuntata, a cui ci è abituato a mammonire nelle ultime release, stavolta in questo bianco traslucido, si unisce all'occhiello del backtab, dove su uno dei due troviamo il logo del brand ed il claim quality product inspired by culture. La sola in gomma marrone e bianca lascia intravedere il solito pannello che ricorda la fibra di carbonio. In conclusione, beh, che dire, la scarpa l'hai vista. La qualità dei materiali è nettamente superiore a qualsiasi altra release Jordan, almeno quelle standard. Il prezzo di retelle è un po' alto, ma considerando l'oggetto che ti porta in casa, secondo me ne vale la pena. Candidata a miglior collab del 2023, almeno per ora. Io e massimo ti salutiamo. Alla prossima storia. <susurra> <susurra> <susurra>